Questa storia comincia molti anni fa quando Prima Materia era un'associazione migrante. Come per tutti i migranti i primi tempi sono molto difficili. Così è nata l'idea di fare delle iniziative per raccogliere fondi per costruire una sede. Un progetto molto ambizioso. Io ho lanciato semplicemente l'idea di costruire un violino collettivo a otto mani. Otto mani? Con Christ François, Paolo Stucchi e Jens Novko. Che ho messo la divisa oggi, eh, per l'occasione. Abbiamo vissuto insieme quattro anni e lavoravamo insieme ed eravamo insieme alla scuola di Cremona. E tutti quattro abbiamo avuto lo stesso maestro. Quindi il metodo di base era, cioè, era scontato, diciamo. Si chiama Violino Campocorto perché noi quattro utai, che l'abbiamo fatto. Abbiamo lavorato quasi quattro anni insieme in un posto della Madonna eh, che si chiama Campocorto. Appena diplomati alla scuola di liuteria a Cremona ci siamo appunto trasferiti a Campocorto dove abbiamo vissuto per 3-4 anni. Dopo ognuno è andato a strada sua ha sviluppato, ha provato altre cose, ha trovato altri stili. Poi alla fine ognuno è parzialmente tornato dallo stile del nostro illustro maestro Francesco Pisilotti. Li ho chiamati, erano colleghi ormai dispersi in varie parti. È stato una una bellissima esperienza, tornare sul luogo del diritto e lavorare insieme dopo 25 anni. È stato molto bello ritrovarsi insieme, che erano tanti anni che non, non stavamo insieme tutti e quattro e non lavoravamo insieme, per cui è stato veramente divertente. Così simpaticamente ci siamo riuniti dove mh, avevamo vissuto questi primi anni dopo il diploma e avevamo lavorato insieme. Ho oh, ricordi vivissimi di pensieratezza, di risate. Ci siamo anche divertiti oltre a lavorare. La sera abbiamo mangiato e bevuto e raccontato delle storie. Belle mangiate bevute la sera. Devo dire non è stato un grande sacrificio. Sfotto sul lavoro tipo, no ma ancora fai così. <ride> dire che mi piace il risultato finale. Poi questo violino ha avuto molto successo, è stata organizzata una lotteria da Prima Materia, sono stati venduti i biglietti in tutto il mondo. È stata una, una bellissima esperienza. È stato molto interessante. Fare una cosa che fa bene alla comunità, che fa comunque anche molto piacere. Non solo, perché fa bene, perché fa piacere farlo. E noi siamo molto contenti, quello che rimane di questa esperienza è che divertendosi si possono fare delle cose anche utili. Come vedete io ho cambiato strumento, a questo punto sono uno strumento sempre per la stessa causa. Quindi siate generosi, comprate tanti biglietti ora. Okay. Comprateli ma due lasciateceli, <ride> <perché> <ride> e lasciateceli, <là su> perché ieri dobbiamo. <ride> cioè... E tempo addietro. Eh, avevo saputo poi di una raccolta di sughero per insonorizzare la, la sede e colgo appunto l'occasione per dire che sono più di dieci anni che lavoro per la causa, eh, quindi per piacere fatemi sapere se andava avanti a stappar bottiglia o meno. Ok? Grazie.